Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Come creare un video per TikTok su Adobe Premiere Pro facilissimo in base alla risoluzione da come lo vedete sul telefono. Quindi, semplicissimo. Prima di fare questa cosa, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, ragazzi, di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. Ora per impostare la sequenza della ridimensione di questo quadrato in questo tipo di rettangolo verticale dovete prima caricare un file multimediale quindi un video io prendo questo video, lo metto qua eccolo qui, è un video così che ho fatto ora andiamo sulla sequenza, impostazioni sequenza io ho già messo dimensioni fotogramma, quindi voi fate come ho messo io 1080 qui, 1920 qui, verticale 916, ok? Fate ok. Una volta realizzato, fate due clic sul video, cercate di ridimensionarlo in base al rettangolo che avete eh, creato. La sequenza 1080 x 1920 Io ho già il video così perché ne avevo già fatto uh, uno quindi è la stessa cosa se invece a voi il video è proprio così a rettangolo fate le dimensionate fate così e, e fate una bella okay. riposizionatelo qua perfetto ed eccolo qui <totipo> Sul mio profilo TikTok ragazzi Se clicco qua sopra si vede proprio così Se invece lo guardate da telefono Si vede proprio si Tutto lo schermo del telefono si vede perfettamente così Rettangolare, verticale così In base allo schermo del telefono Ok Una volta fatto andiamo ad esportarlo Quindi esport Match source questo qua H.264 Rendering alla profondità massima Usa massima qualità di rendering Scendiamo fino a giù VBR2 Qui mettete 8 Qui mettete 8 E fate esporta Una volta messo esporta Uscirà il video Eccolo qua io prima ho fatto un casino, quindi il video, questo qua è quello vecchio, quindi ho fatto un casino Quindi se l'ho caricato su TikTok si vedeva anche questi bordi neri Poi ho aggiustato un po' e adesso si vede così Non fate casa questi bordi neri perché se lo carico su TikTok e lo guardate sul telefono Si vede solo questo, si vede Senza questi bordi neri Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un like, se vi è stato utile questo video lasciate un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!